allora bambine finite la colazione e poi gentilmente ritirate il disastro che c'è in questa stanza va bene? va bene? perché io veramente non, non, non mi viene da vomitare a eh, guardare questa stanza ma di che cosa? di crepe, ne ho ancora una la dividete a metà e dopo ritirate e fate i compiti perché stasera si esce e domani si va fuori a pranzo ok mi raccomando eh Cellulare dopo la colazione lo voglio vedere sul tavolo Vicino a me Fine. Eh, Vanessa Allora intanto qua ci sono ancora i piatti io Ho appena finito di lavarne alcuni E veramente Non ti C'è niente da ridere eh? Cos'è che fa ridere? Qual è la parte divertente di tutto ciò? Questo. Allora Vanessa io tra tre Cinque minuti Tu sei fuori Cinque secondi 4. Brava, hai fatto bene. Perfetta, visti finire la partita. Dammelo. Dammelo. Calcia, dammelo. Dammelo. Ehi. il mio telefono. Brava. Secondo, Vai a fare i compiti. Il compor deciso io. Sì? È terzo danno. Beh, però! Non litigate. 5 minuti. No, Vanessa. Dai, 5 minuti. Vanessa, <ride> ascoltami. Mm. Anastasia hai ragione. Dai, tu oltretutto hai ritirato a metà, qualcosa sì, qualcosa è ancora lì. Quel diario è quello vecchio, giusto? Ok, mi, ognuno di voi adesso prende il suo piatto, il suo bicchiere, il suo tovagliolo, le sue posate e le porta di là in cucina, ok? E io li lavo, va bene? Poi, Anastasia, se vuoi iniziare anche tu a fare i compiti, secondo me sarebbe meglio, perché anche tu ne hai un bel po'. E poi domani siamo fuori a pranzo e poi torniamo a casa tardi. Perché tardi? con chi sto parlando? vabbè perché un pranzo domenicale dura magari fino alle 4 del pomeriggio io sto parlando con voi due mi sono fatto male al dente ti chiedo no no spegni spegni un attimo No, adesso te lo ritiro, però te lo ritiro sulla testa, così ti spacco anche la testa. No, i compiti, bambina, tutti e due. Ok, domani niente pranzo e stasera niente cena. Va bene. No, non ti do niente. No, allora, ascoltami, è ancora mio, va bene? Se, se, se averti dato il mio telefono serve per non farti fare i compiti e per tenervi eh, impegnate tutto il giorno. Su internet no, eh? Faccio il solletico fino allo svenimento. Vuoi vedere? Vuoi vedere? Ok, chiamo papà. Possiamo andare casinamente studio? Certo, amore mezzogiorno, se fame la mamma ti fa la pappa. Che carina, amore mio, tu sei tanto tanto dolce. È pesa tanto perché ci sono tanti compiti da fare. Fammi vedere quanti stickers abbiamo su questo super frigorifero. Questo qua, vi ricordate Sì, io nel sì io il video che avevamo fatto? Se lo volete rivedere ci sono le uova piccoline, me l'hanno trovato queste. Mm. Magari il prossimo ci sono di nuovo. Certo? Ce ne abbiamo due, due. Quattro, poi due, due più due mie, diventa quattro. Due mie e due di Vanessa. Ma ok. Adesso invece è una cosa dove te lo chiudi non si può toccare così. Uff, così. Eh no. però se lo vuoi attaccare mm -hmm. la qui questi sono Calami. calamite uh -huh. e la piccichi ma che carini chi sono? Dei le, personaggi, delle Barbie, delle Barbie. Barbie, Barbie. e poi abbiamo tutti i viaggi che abbiamo fatto va <ride> bene amore amore senti ascoltami un secondo cosa vuoi da mangiare? cosa vuoi da mangiare? Uh -huh. Ciao Gasper amore uh -huh. cosa vuoi da mangiare? Scegli tu? Me la dispensa? Poi, però, ti faccio un piatto di pasta. eh Ho solo una bambina che fa i compiti e l'altra che la guarda. Guarda, mi fa la sta leggendo. Ascoltami. E intanto i libri li ha già tirati fuori ed è già un grande passo avanti. Non so cosa devo fare. Prendi il diario perché anche sul diario hai dei, dei compiti segnati e poi io ti dico cos'hai sul registro. Per favore, devo ancora farmi la tinta, dobbiamo pranzare e dobbiamo andare dopo, dai. A few moments later. Allora, rob intanto posso... hai fatto i compiti? È vero? Sì, posso no. Hai, posso... hai finito i compiti non tutti perché sei un po' stanca, ti ho fatto. Però a cosa ti servono questi rock? ce ne sono due magari c'è un gioco e allora posso andare più avanti perché schiacciano le cosa e allora sono andato avanti e perché ne hai solo due che l'altro giorno te li ho comprati? Le perché... li ho già spesi e con che cosa, li hai, che cosa hai comprato? no con un gioco che sono andata più avanti e allora ho schiacciato la cosa e sono quindi di roba perché... ma li ha spesi senza sen rendersene no, conto giusto? Sì, sì. Eh Vanè Anastasia però tu non devi giocare se non sai quello che fai o comunque chiedi li hai spesi inutilmente, no? no? Non ti servono a niente. A no, cosa ti servono? Magari puoi anche prendere qualcosa, non riesci a fare un parkour. Cos'è un riposta, parkour? Un parkour, tipo un gioco sulla casa dove devi fare delle Non so, non riesci mai a, a farlo. Su, eh. prendete, ti regalo questo tappeto volante. Con il tappeto volante ti regalo 5 euro a notte. Sì, Lasciali lì che sono un ricordo. Mi ero anche dimenticata che erano lì. Sì, ho capito. Acquista il tappeto volante e riesci a terminare il gioco. Il gioco lo termini con le tue forze. Senza no, il tappeto no, volante, ma dai, puoi anche cambiare l'outfit. E quanto costa? Perché perché no... Ho capito, Vanessa. Ma non è che ogni volta che volete cambiare l'outfit su Roblox dovete comprare un tappeto volante vuoi... per terminare un gioco. Io devo pagare. Eh? Allora vi tolgo Roblox. Sì. Quanto costano? Il più basso. <ride> Aspetta poi però finiamo i compiti eh, Dopo, Senti, se se canco, ne hai no. fatti tanti. No, tu fini sì. i compiti che ancora hai fatto due hai soltanto recuperato venerdì e basta. Messo. E allora non va perché non con quel telefono non c'è internet. Quando troviamo internet compriamo i Robux se costano poco. Altrimenti giochi senza, ok? Quando no è... quando vieni giù. Basta. Quando vieni giù vediamo. Ah, cosa ok niente. Qua no. Brava. E basta. Visto che è costa andato. 5 euro è ok quello da 5 euro non di più eh. se mi accorgo che acquistate il pacchetto più alto è l'ultimo pacchetto che acquistate d'accordo? Sì. Anastasia sono già le 4 e mezza noi tra poco dobbiamo uscire per favore puoi andare a lavarti e a vestirti? dobbiamo, dobbiamo uscire puoi no. andare a lavare e a vestirti? No. a parte che Vanessa dove sei? Sì. dove? cosa stai facendo? Ascoltami, tu avrei voluto comprarti dei collant, perché ridi? No, perché. No, ok. Sì, perché volevo far vedere le gambe. Andiamo a comprare i collant? Sì. Eh? Sì? sì? Allora, allora vestiti. Andate a vestirti così usciamo un attimo. Sì. Andate. Andate. Andate. Vai. Eh, non voglio sentire urla, litigi, eh, mamma Vanessa mi ha detto così, eh, mamma Anastasia mi ha detto cos'ha, ok? Perché apro questa porta e me ne vado. <ride> non c'è tanto tanto tanto da ridere, eh? è tutto il pomeriggio che mi fate impazzire. Poi tu non hai finito ovviamente i compiti, domani dopo pranzo invece di stare in giro, torniamo a casa. Cosa anche tu? Sì. One eternity later... Vane siamo riusciti ad uscire e siamo solo io e te perché Anastasia ha voluto rimanere a casa con papà. Vuoi toccare la cover? Mi piace. Vuoi toccare la cove? Toccala. Allora, ascoltami, visto che sono già le 5.30 e tra poco dobbiamo essere a casa di questa persona che ci ha invitati a cena, dobbiamo fare molto in fretta. Quindi, cosa ti serve? Un paio di collant. Andiamo a vedere se troviamo i collant, che poi mi è venuto in mente che domani le previsioni dicevano che nevicasse, figurati. Però fa niente, dai, andiamo a vedere se li troviamo. Ormai siamo usciti andiamo a prendere i pasticcini che ho ordinato stamattina, ok? Ok. Eh, vediamo se siamo intanto nel reparto giusto perché mi sembra donna qui. E poi... È un gioco per te. Come un gioco, perché? perché? Un gioco per te. Papà ti ha appena regalato una maglietta bellissima che non hai ancora fatto vedere. Ascoltami, ma non volevi le calze? No. Andiamo a cercare come no? Mi hai preso in giro? No, Andiamo a cercare le calze. Dai. Scusa, scusami, scusami, guardami. Mi hai preso in giro? Perché? Stiamo andando a cercare altro perché? e non vuoi le calze? Mi hai fatto venire qua per niente? Ma vale. Io siamo tornate in macchina e non abbiamo comprato niente. È colpa per me... tua? No, non è colpa mia, sì, perché bene. io sono venuta qua per le calze e tu ti sei Ma persa in altro. Poi i pennarelli non ti piacevano, non li volevi. Non era previsto che io comprassi il gioco ad Anastasia sì, sì. E boh No non è vero allora, Non è necessario che tutti i giorni che usciamo Vi debba comprare allora, qualcosa Ti ricordo tempo. che stamattina Anastasia ha voluto Che io gli comprassi i robux E oggi ho speso dei soldi Eh per Anastasia Senti tornato a casa papà e sono arrivati i regali anche per me. Non te. è vero Ha la maglietta mia? Bella mi piace Va bene dadini tanto non mi fa nulla Andiamo a prendere i pasticcini così ti addolcisci un po' Eccoci di ritorno dalla pasticceria qua c'è qualcuno che ha fatto scorta di pasticcini di biscottini come al solito ogni volta che andiamo in questa pasticceria eh amore cosa mm -hmm. abbiamo preso? baci, baci neri mm -hmm. baci bianchi e oh. oggi un biscotto nuovo che non avevamo mai Quanto assaggiato qua. e questa pasticceria ragazzi è super buona questo qua vero? con la nocciola il cioccolato e le righe sopra di cioccolato fondente dai andiamo a portare qualche biscottino anche ad Anastasia va bene Meglio i dolci o i giochi? I giochi i dolci? Giochi. Il cibo è sempre meglio. Two hours later. Cosa avete fatto? Ma che carine! Ma ciao! Vi siete lavate? Che dobbiamo uscire? Ma che belline Ma avete fatto anche la doccia! Bravissime! Guarda. Certo! Mi ho fatto Siete cioè, state bravissime! Adesso vi asciugo i capelli, ok? Bimbe, brave! Ma vi siete anche già vestite? Cosa state facendo? Ma vi state facendo il soletico? Oh, dai che dobbiamo andare, che ci stanno aspettando Ascoltatemi, mi vado a vestire Non fatevi troppo il solletico, eh Che è pericoloso, ok? Dai, vado spero più e si è addormentata ma, quanto, ma te l'avevo detto di non farle troppo solletico Ani Ani. sveglia, sveglia amore Ani, Ani sveglia Ani dai, svegliati Oh, amore, amore, amore, come stai? cosa è successo? cosa è successo amore? Stai bene? Sì. hai perso i sensi? ma perché? ti ha fatto troppo solletico Vanessa no, si io... spegne si spegne Adesso stai bene? Ma cos'era successo? Vane, ma possibile? Non fatevelo più il solletico Ve l'avevo detto prima di uscire Che non dovevate farlo E poi non bisogna mai esagerare Il solletico è pericoloso Allora, sentite Dobbiamo andare fuori a cena Ma io non è che mi fido tanto adesso, eh Andiamo in pronto soccorso No, no, andiamo in pronto soccorso Io posso. Ok, vabbè, facciamo così Chiudiamo il video qua Intanto chiamo l'ospedale E il pronto soccorso Stai bene? Vuoi un po' d'acqua? No? Stai bene? Sì Ok allora concludiamo il video qua perché è tardissimo e dobbiamo uscire Mi raccomando promettetemi di non farvi mai più il solletico Che tanto non serve a niente Per ridere basta guardare un film comico e si ride Ok? Sono stupidaggini questi giochi Quindi il video finisce qua iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate il la pollice su Non fatevi mai il solletico Ok? Ciao cucciolini e cucciolini Ciao bravo